Stelline e bentornate in un nuovo video, oggi parliamo di maschere viso, qualcuno di voi infatti in uno dei miei video mi ha chiesto consiglio su quali maschere usare quale io preferisco, con quale mi trovo meglio e allora ho tirato fuori il mio uh, cestino uh, delle delizie, come vedete ne ho proprio giusto due due due, non sono per niente addicted <ride> e, e vi parlo delle mie maschere io ho preso l'abitudine di girare sempre con una maschera in borsa, questo perché ho una pelle talmente sensibile che spesso se la sento tirare eccetera, quindi l'unica cosa se sono fuori di casa per tanto tempo è quella di intervenire con una maschera o comunque una crema idratante. Eh, sapete che io tante volte sono fuori di casa per tantissime ore perché magari esco di casa alle sette e mezza e ci torno alle 10 di sera tra una roba e l'altra oppure sono in viaggio, prima viaggiavo spessissimo quindi io anche quando viaggio, se il mio viaggio è più lungo di due ore necessito proprio eh, di un piccolo booster, infatti giro sempre con un piccolo beauty case con dentro il necessaire per affrontare i miei viaggi, eh, comprese le maschere. Anzi, fatemi sapere eh, qui sotto nei commenti se volete vedere che cosa mi porto dietro in viaggio o comunque il mio kit di sopravvivenza se devo stare fuori tante ore di casa, come vi dicevo. Io ho una pelle molto, molto sensibile che tende a seccarsi in fretta e a screpolarsi, a creare proprio quella patina di pelle secca, nonostante io faccia lo scrub una volta a settimana. Eh, questo perché l'aria. Viziata da ricircolo dell'aereo, del treno, quello che è, tende proprio a seccare, no? a, a creare stress alla nostra pelle e quindi una maschera ci viene in aiuto. Oggi vi parlo delle maschere chimiche, quindi quelle industriali che possiamo trovare nella grande distribuzione, nelle profumerie, online, eccetera, quindi queste. Però io le alterno, di solito faccio un paio di volte a settimana, le alterno con delle maschere naturali, quindi con quello che io trovo nella mia dispensa, perché in realtà abbiamo un tesoro sotto forma di miele, olio, eh, frutta, che vado a utilizzare mh, appunto alternata a quelle chimiche, perché... Allora, quelle naturali fanno benissimo, per carità, eh, danno tutto il supporto appunto, naturale che può dare la frutta, il miele, eccetera, gli antiossidanti che dà il miele non li dà nessuno, però eh, ovviamente più andiamo avanti con l'età la pelle ha bisogno di un piccolo aiutino chimico, nel mio caso sono sopra i 40 anni quindi devo, eh, mi aiuto con l'acido ialuronico, la vitamina C, l'acido glicolico, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi per questo alterno una maschera naturale a una maschera eh, appunto chimica della, che compro. Anzi fatemi appunto sapere se vi può interessare qualche maschera naturale eh, con le cose che abbiamo in casa, scrivetemi qui sotto nei commenti. Quando vado a fare una maschera naturale, ehm, io quello che uso sono, spesso sono queste compressine, perché io a volte uso gli estratti, quindi faccio un succo e uso, vado a usare gli estratti queste compressine fun funzionano come quelle eh, spugnette di una volta sapete quelle a bastoncino eh, che eh, da bambini ci divertivamo tutti a mettere sotto l'acqua si allargavano Anc hanno la stessa funzione eh, sono fatte proprio come le galatine ma non si mangiano sono dietetiche sono delle compressine circolari queste hanno addirittura anche delle roselline impresse. non so se si vede qua e eh, eh, si vendono per pochi euro su Amazon ci sono proprio pacchi da 50 o 100 compressine io queste le uso in due maniere Uh, dopo che mi sono struccata e lavata il viso, uh, se ho la pelle che tira molto perché magari è stata stressata durante il giorno Faccio un impacco con il tonico che va a, ad aiutare a rilassare la pelle E quindi eh, proprio faccio proprio con un cucchiaio di tonico faccio la maschera Questa si apre e diventa proprio una maschera di tessuto da mettere sulla faccia Altrimenti come vi dicevo le metto nel succo per quanto riguarda queste che sono le maschere industriali, eh, qua la scelta <ride> si allarga. Abbiamo maschere in crema e maschere in tessuto, quindi maschere in crema e maschere in tessuto. Eh, quali sono più comode? Ovviamente le maschere in tessuto sono usegetta, sono quelle che ehm, sono più indicate dal punto di vista di disinfezione nel senso che eh, ovviamente sono, essendo usa e getta le usate, le buttate via non andiamo a contaminare il prodotto le maschere in crema invece purtroppo più rimangono aperte e più perdono innanzitutto le loro proprietà nutrienti ma poi rischiamo anche di andare a veicolare batteri se andiamo a toccarle con le nostre mani io le alterno ecco. diciamo che se devo viaggiare sicuramente una maschera in tessuto mi viene più comoda quando viaggio io uso questo tipo di maschere sono delle maschere si chiamano slice mask sono di coco star e eh, sono praticamente come tanti petali che vado a mettermi sulla faccia questo perché almeno così non, prima di tutto non mi impiastro perché magari sono molto volte hanno proprio tanto, tantissimo siera e poi non faccio paura al mio vicino voglio dire oddio, faccio un po' ridere lo stesso perché ho tutte queste fettine che girano però sono quelle più comode secondo me oppure vado a utilizzare una maschera come questa che adesso non trovo perché mi serve, eccola qua come questa, che è quella di Clarence e questa è una mas maschera rilassante che si chiama Sleep Mask va usata la notte, però se viaggio in aereo okay, me la metto sulla faccia e me la tiro via quando arrivo e me ne frego, perché diventa praticamente come una crema idratante e non si vede, questa è ancora più comoda allora vi parlo di queste, partiamo da quelle in crema, Vabbè, vi ho già fatto vedere, vi finisco di far vedere questo, questo è un campioncino, tenete i campioncini, in viaggio sono sicuramente molto comodi, si chiama Recharge, è una maschera di Clarence, <ride> di Clarence. non so che cosa costa questa, mi è stata data con un campioncino e l'ho amata la follia, eh, la sto finendo, eh, potete usarla anche da una a tre volte per notte. Cioè, per notte, per la settimana scusate. Ed è buonissima. Infatti, la, la comprerò perché mi piace tantissimo. Questa invece è la Hydrating Mask di Kiko. Me l'ha regalata qualcuno, qualche amica. Eh, però vi devo dire che a me ce l'ho qua da finire. Eh, ma non è che mi abbia entusiasmato in maniera particolare. Quindi, questa non, non la ricomprerò sicuramente. Se forà. Due insieme esfoliante, gommage e masca cla. L'ho usata una volta e poi è rimasta lì a farla la polvere. Per cui penso che sia giunto il momento di buttarla via. Perché ha perso da X anni e non mi è piaciuto tanto. O esfoli o nutri. Non riesco a capire come fai a sfogliare e nutrire allo stesso tempo. Anche perché poi il gommage lo togli, quindi boh, no, no, no. Quindi queste due. Kiko e eh, Sephora a me non sono piaciute però sappiate che tendenzialmente io amo poco i prodotti Sephora questa invece mi è piaciuta tanto è una maschera delicata ai sali del mar morto ehm, si chiama Dead Sea Spa Magic l'ho trovata eh, in Slovenia e questo va benissimo se avete delle impurità perché comunque contiene l'argilla eh, quindi se dovete andare a pulire a fondo... Eh, potete usarla benissimo e soprattutto se avete una pelle delicata come la mia, che tende agli arrossamenti, eh, questa è veramente delicata e mh, non tira, non fa tirare la pelle. Quindi a me questa è piaciuta la ricomprerò quest'anno quando vado. Questo è un gommaggio, non dobbiamo parlare. Un'altra maschera che io adoro, che fino a poco tempo fa era venduta su Sephora. È questa qua. Questi sono due campioncini, si chiama The Chinese Beauty Remedy Herbalist uh, Tai Chi Mask. Chiama eh, ed è composta in due parti: c'è cioè la parte nera che è una crema per le impurità. E questa vi devo dire: ehm, se avete la pelle sensibilissima come la mia, usatela meno possibile perché crea rossamenti. Quindi mettetela, però, non mettetela su 20 minuti come indicato perché vi può irritare la pelle. Invece, questa è l'altra è la white mask. Ehm... Credo che sia la peonia, serve a sbiancare. Sapete che i cinesi sono un po' fissati con lo sbiancamento della pelle? Della pelle le palle. <ride> Vabbè. E, insomma, tende a. Um come si dice, a, a far sbiancare un po' le discromie, ad attenuare le, le, le discromie, questa è fantastica, vi lascia la pelle poi tra l'altro morbidissima, si usa insieme, quando andate a comprarla avete un vasottone, così, eh, diviso in due, proprio il simbolo del tau, quindi c'è la parte nera con questa maschera, e la parte bianca di fianco con questa, poi ha la palettina per tirare fuori il, il prodotto e una spugnetta, tipo quelle spugnette appunto che si allargano, Uh, che vi dirò? Non è propriamente comodissima da usare eh? perché secondo me la boccetta non è proprio comoda, però è fantastica questa maschera. Ve la consiglio ultima maschera in crema che a me piace tantissimo ed è un marchio, una garanzia è CBN. È questa e a me piace tanto, tanto, tanto. È una maschera super idratante. Io questa qua la travaso, la travaso nel jarra piccoline, me la porto in viaggio questa è molto buona, costa come un rene ma è molto buona per quanto riguarda le maschere in tessuto una dei miei brand preferiti è proprio Coco Star che io vi consiglio io ho diverse cose di Coco Star mi sono trovata bene con questi patch per gli occhi che si chiamano Princess High Patch e questi danno proprio sollievo nella parte qua sottostante e, eh, idratano tantissimo questa zona la slice mask come vedete io ne ho diverse cioè, ne 5 adesso eh, praticamente ce le ho alla rosa alle fragole e al cetriolo come vedete sono fatte in questa maniera e queste sono comode se viaggiate io tante volte cosa faccio? La divido a metà, la metto dentro nei sacchetti quelli. Avete presente quelli del surgelo, quelli che si chiudono? E quindi faccio magari un giorno, mi metto una parte, il giorno dopo mi metto la seconda parte, quando magari vado in vacanza che sono sotto al sole se, cioè sotto al sole non perché io sia una che prendo il sole, però magari non so, vado la, alle terme. Comunque c'è il riflesso dell'acqua, la, la pelle che mi tira la sera le faccio un pochino più spesso, e queste sono veramente comode, a me cocostar piace tantissimo, L ho usato anche quella per i piedi, che vi consiglio, che sono come delle calzine da infilare, e lo stesso i guanti per le mani, e mi era piaciuta tanto, e lo stesso è questo, sempre di Cocostar, uh, si chiama Airpatch, e ve la mettete in testa, e anche questa non è male, uh, Poco fa anche dei kit. Io li avevo trovati in un duty free, proprio dove raggruppa queste maschere. Per chi viaggia sono veramente comodi. È una scatolina con diverse maschere, proprio per tutto il corpo. È una piccola beauty spada da portarsi durante il viaggio. È davvero comoda, comoda. È una scatoletta rossa. Poi Bianca Amore. Questa non l'ho ancora provata, l'altra, dunque questa qua è l'acido ialuronico, l'altra che avevo provato è quella al collagene, ma vi ho già detto nel video eh, sui prodotti finiti di questo mese che a me aveva dato irritazione in questa zona qua. Speriamo questa di avere maggiore fortuna. Queste invece sono dei, una maschera per le mani. Ah ecco, ne ho un'altra, però l'ho lasciata su di sopra della mh, profumeria Douglas. Che, eh, praticamente vendevano il kit della crema quindi il barilotto di crema come questo con i guanti e vi devo dire a me non è piaciuta quindi non la ricomprerò assolutamente quindi la crema, la maschera per le mani della Douglas assolutamente no la signora me l'ha venduta come una cosa fantascientifica a me proprio un... non mi cambia niente vi consiglio piuttosto eh, quella al cocco ma non mi ricordo il nome che ha lo scrub e la crema. Comunque, vi basta semplicemente mettere una, una buona crema idratante o anche l'olio di cocco per dire vi mettete quanti. Andate a letto e avrete delle manine da fata. Questa non l'ho ancora provata. L'ho presa in Slovenia. Infatti, c'è scritto qua nelle loro lingue strane. Um, l'ho presa in Slovenia e uh, non lo so, la proverò. Questa invece l'ho presa da OBS, devo ancora provarla. Mask Bar, è importata dalla Yaneke. Yaneke, non so come si legge, eh, ed è una maschera per il collo. Sapete che eh, spesso e volentieri noi ci dedichiamo solo a questa parte, ma andiamo a trascurare questa parte, che in realtà è molto delicata e soprattutto la pelle del, ha la stessa, sul, del collo, ha la stessa mh, fragilità della eh, parte sotto agli occhi, quindi alla parte perioculare, eh, ed è importante intervenire eh, anche sul collo e sul decolleté. Ci sono dei dei cosini di silicone, dei pad di silicone da mettere che voglio provare assolutamente, infatti devo, devo prenderli, ehm, che servono proprio per quando si va a dormire a non creare quelle rughette di, ehm, proprio della piega del letto, però quelli non li ho ancora provati, volevo provarli. Questa è una maschera completa, contiene oro, vitamina B3, adenosina, loro allora, probabilmente gliela fatto vedere perché la vende a OVS a pochissimo, però non l'ho ancora provata, quindi questa ve la farò sapere più avanti Perché è una di quelle nuove che ho preso Poi, Garnier, ho usato questi patch Non li avete visti anche nel video dei prodotti finiti una è una mascherina e uno sono dei patch Per avere un effetto veramente che dà sollievo Li mettete in frigorifero e vi aiutano a distendere davvero la parte dello sguardo Se siete affaticate eh, non fanno i miracoli, io vi devo dire la verità. Uh, Garnier è un marchio che non amo molto nella grande distribuzione, queste li ho perché forse me li ha regalati qualcuno. E, mh, avevo provato anche le maschere Hydra Bomb, quelle che si vendono, che vendono appunto anche al supermercato. Ma non mi sono piaciute, non, non ho visto grandi risultati. Sono fresche. Sì, forse, se fa caldo ve le mettete sulla faccia, avete sollievo col fresco, ma non è che facciano chissà che cosa. Questi qui, sì, diciamo che eh, se li mettete in frigo dà quel sollievo e eh, ovviamente colazione del freddo qua si sgonfia un pochino la parte dell'occhio. Mm -hmm. Senza infame e senza lode. Però eh, non credo che li ricomprerò questi. Ah, delle creme, eh, mh, delle maschere in crema, una che io adoro tantissimo è questa, è la Glam Glow. Ehm... Anche questa l'ho presa in uno dei miei tanti viaggi, ma la ricomprerò. È fantastica. Io la stramo e prendo sempre il barattolino piccolo, quello da viaggio, proprio per non tenerla aperta tanto. Anche perché poi loro non mettono dentro la palettina, Ok, quindi uso sempre una palettina perché io le tengo tutte. E, e questa serve proprio, è un booster di idratazione, è fantastica. Io questa la compro e la ricompro tutte le volte che la trovo negli Uti free perché mi piace da matti. E questa la ricomprerò. Poi, per gli occhi, guardate che qua ne ho diverse. Ce la posso fare? Allora, della Iuti Ho preso questi patch per gli occhi. Uh, questo, uno l'ho già usato. Anche questo, come quelli di Garnier, fanno e non fanno, nel senso, neanche possono fare i miracoli. Questi qua li ho presi in Slovenia, li mettete in frigo, ve li schiaffate sugli occhi, vi riposate 20 minuti e poi avrete lo sguardo di una cerbiatta. Allora, questi qua con loro mi piacciono di più rispetto a questi qua, devo dire la verità. E penso che li ricomprerò. Non sono stati così male, ecco. Non so se li si trovano su Amazon, questi qui, um, io li ho trovati da Muller in Slovenia e penso che andrò a ricercarli se eh, riusciamo a uscire dall'Italia per le vacanze. Nova Royal, questi sono dei campioncini, io compro i prodotti di Nova Royal da Bipa che ha un negozio, ve l'ho spiegato nel mio video dei prodotti finiti, è un negozio che vende tipo acqua e sapone, che vende dalle cose per pulire casa, a prodotti di bellezza profumi trucchi eccetera Novaroy è una marca molto molto buona io, a me piace molto infatti io compro sempre prodotti da loro e la uso con lo Starlift che è quella aggeggino di cui vi devo ancora parlare agli ioni negativi o positivi io di solito tutti gli anni compro le ampolle che appunto sono da usare con questo strumentino e dentro con le ampolle c'è sempre una maschera eh, viso che okay? sono fenomenali Nova Royal, credo che si trovi su Amazon anche, altrimenti venite in Austria con me. Poi, questa è uh, una cremina, Olium One Egg Mellow Cream, 5 in 1. Uh, che dire, questa l'ho presa da Sephora, con la Chance La A credo nel lontano 15-18, perché se Fora non mi... ormai la evito come il demonio, eh, è il male per me, non scherzo, non è il male, però è una profumeria che io non sopporto, perché non mi piace la maniera in cui trattano i clienti, e... vi devo dire la verità, che forse devo averne presa due, perché vi ricordo di averla provata, ma non mi ricordo se mi era piaciuta, il fatto che sia ancora qua dentro nel cesto, secondo me vuol dire tanto. Poi... Questa l'ho divisa in due per motivi pratici, perché anche questa è un'altra di quelle cose che mi porto dietro in viaggio. Knipe è un brand vegetale, cioè vegetale, è un brand famoso di cosmesi naturale, eh, di origine vegetale, quindi è vegano, e eh, a me piace tantissimo come la vera queste le prendo in Austria sono delle maschere che si dividono in due come potete vedere e io me la porto sempre è una di quelle maschere che ho sempre nella mio piccolo beauty case in borsa perché non si sa mai che la secchezza ti colga io posso farmi la maschera è in crema questa maschera e ehm, ve la stendete aspettate 20 minuti poi vi sciacquate la faccia e praticamente avete la faccia che rinasce e Knife, a me piace tantissimo io uso anche gli oli di mas da massaggio gli oli per i piedi Uh, i cristallini, quelli si chiamano i sali da bagno che in realtà li uso per, per il pediluvio perché ho la doccia in casa e mi trovo da dio con questo brand qui non si vede perché è un'altra di quelle maschere che si dividono a metà ma il marchio è al verde è un marchio che io trovo da DM come potete vedere c'è anche scritto qua DM è un altro negozio tipo Bippa che è più uh, una sorta di natura sì tanto per intenderci e anche questa non è male, io non mi sono trovata male, mi è piaciuta molto. Infatti, quando vado, queste mascherine qua le prendo sempre perché appunto me le tengo in borsa. Poi, un'altra maschera che a me piace è la vera. Allora, queste sono due maschere. E io mi trovo praticamente benissimo, la Vera è un altro di quei brand che mi piace tanto e queste le trovate anche in Italia, la trovate da Isselunga per esempio, Isselunga le vende, perché le ho viste, e sono sempre di origine vegetale, mi danno molto sollievo, a me non dispiacciono, la Vera è un marchio ottimo. Questo è un altro brand che io amo molto, HQ, eh, lo trovate sempre da S. lunga. Eh, a me piace perché ha questa cosa che si può richiudere, eh, questo è un impacco contorno occhi, io lo metto in frigorifero, mi faccio la maschera sul contorno occhi e, e mi trovo veramente bene. E io spesso me prendo maschere di questo brand perché a me piace e poi lo trovo insomma, ad S. Lunga. Qui ci sono 15 dosi, come potete vedere, quindi una volta che l'avete aperto lo potete utilizzare e richiudere, e questo è importante. Poi queste sono delle new entry, mm, le ho trovate per caso sempre del Selunga, sono di Florena, non le ho ancora provate, quindi non so dirvi se mi piacciono o no, Florena è un marchio che usa ehm, praticamente eh, le... Ehm, eh, come si dice, le erbe fermentate o gli oli fermentati il siero a me piace tantissimo che è il siero che uso per fare il gua sha massage mi piace tantissimo ma come vi ho detto nel video purtroppo ho il problema che non mi piace l'odore spero che queste siano un po' migliori comunque queste sono da provare questo è un altro piccolo brand che a me piace tanto però sinceramente non mi ricordo dove lo compro, dove l'ho comprato forse da essere bella ma non ne sono sicura questi sono dei patch per gli occhi che mi piacciono tantissimo ma anche qua non mi ricordo assolutamente dove li ho comprati questa la devo ancora provare è una maschera di quelle che diventano tutte puffolose bubble mask quindi questa ve ne parlo più avanti parliamo di un altro brand che a me non dispiace per niente che usa gli acidi dell'uva è Baro, o Baro non so come si dice e con estratti di semi di uva biocoltivata e Barolo. io volevo bermela io ho preso da loro un siero con tornocchi e mi sono trovata da dio quindi questo sicuramente è ottimo l'unica cosa che non mi piace di questa azienda è che mi stalkerano con un sacco di sms sapete quando eh, comprate una cosa e poi iniziano a scrivervi a scrivervi a scrivervi a scrivervi e poi dopo per partito preso non compro più niente The Beauty Mask è un altro brand che a me piace tantissimo infatti io ne prendo di sempre diverse eh, questa è un'altra maschera di quella che diventa ponfettosa <ride> questa ha l'acido dialuronico, e questa ha la mela e alte verde The Beauty Mask io lo compro in Slovenia e a me piace tantissimo questa in assoluto è la mia preferita e ho scoperto che c'è da essere bella e io la adoro. Questa qua l'ho presa credo da Bipa quest'estate. E poi il brand in assoluto che amo di più è questo. Ne ho diverse di maschere, ce l'ho, um, si chiama My Hoin Ni. E ce l'ho al Q10 Collagene, Q10 e eh, Papa Reale Platino e oro, le altre due sono uguali praticamente, questo è un marchio ottimo come vedete io ne faccio sempre una scorta perché durante l'anno le uso come non mai e le adoro infine le ultime due cose che mi sono rimaste sono queste che le avete viste già nel mio video delle, eh, dei prodotti finiti che non ricomprerò assolutamente perché fanno una beata fava e invece poi questi che ricomprerò sono dei tamponcini da mettere sotto alla, al piede per far uscire le tossine vedete? e eh, a me piacciono perché non lo so, questa cosa mi, mi piace, poi escono veramente tirate fuori dei, dello schifo che dite boh. L'unica cosa che mi perplime è non so, tirerà fuori davvero le tossine oppure è una di quelle sostanze che cambia colore e chi lo sa? Non lo so, questo sono un po' scettica, eh? Vi dirò, però è vero che noi abbiamo delle porte energetiche, è vero che è attraverso eh, i palmi delle mani e dei piedi entra, esce energia e tostine, però non so se questi nello specifico tirano fuori le tostine. Comunque ragazze, queste sono tutte le mie maschere, eh, io le adoro tutte, a parte quelle che appunto vi ho detto che proprio non mi sono piaciute, però come vedete in linea di massima, tendo a comprare solo quelle che mi piacciono, e quelle della Garnier non mi piacciono tanto, e basta, spero che vi sia potuto essere utile, se avete qualche domanda o qualche cosa da chiedermi qui sotto nei commenti, spero di non avervi annoiato, vi do un bacio, al prossimo video, ciao!